Domenica mattina, eh, 12 maggio, a Baronissi avverrà eh, Baronissi in bici. Vi sarà un'invasione di migliaia di biciclette, eh, la quale manifestazione non è altro che un'adesione al progetto nazionale della FIAB, giunta alla ventesima edizione. L'associazione Insieme, che io mi pregio di essere il presidente, ha organizzato ancora una volta questa manifestazione. Partiremo da Piazza Mercato alle 8:30 di mattina, faremo un tour per le strade di Baronissi, eh, nel corso del quale eh, faremo una sosta dove sta il parcheggio di Città dei Giovani della Medicina, offriremo a tutti un'abbondante colazione composta da un bicchiere di latte, da una bottigliina d'acqua e da un cornetto. Eh, aspettiamo tutte le famiglie numerose, eh, sarà un momento ludico che andrà nell'ottica della mobilità sostenibile e così eh, da dare spazio anche alle tante mamme che festeggeremo eh, in bicicletta, eh, speriamo nell'adesione di tutti quanti voi eh, Baronissesi e non, questa è una manifestazione che è molto sentita dalla comunità, abbiamo anche eh, diciamo coinvolto le scuole di Baronissi, eh, coinvolgeremo eh, l'intera Valle dell'Irno attraverso l'informazione la comunicazione e la pubblicità della stessa manifestazione.